Sinergia 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi, sono con Dario Castiglia, Presidente di Remax Italia. Dario ciao, un commento a caldo sull'evento. Allora, come sempre un evento da cui non mancare, penso l'unico del suo genere nel nostro mondo dell'intermediazione dove cioè, ci sono tutte le novità che vengono da oltreoceano, da, da altri paesi e, quindi, e, e, soprattutto, e anche dall'Italia ovviamente, quindi tante, tante nuove idee, tante start up e, e tanti spunti di riflessione su quello che sarà il futuro del nostro, del nostro mondo, del mercato immobiliare e soprattutto eh, il futuro dell'agente immobiliare e questo ci permette di eh, ponderare su quelle che sono le scelte da fare per gruppi come il nostro eh, che è formato appunto da agenti immobiliari eh, e non c'è altra soluzione che abbracciare le tecnologie e cercare di rendere l'esperienza del consumatore sempre migliore ecco, ti interrompo. Allora, sull'esperienza de del consumatore Customer Experience state facendo qualcosa di veramente interessante riesci in un minuto a condensare questa pillola per chi ci sta seguendo? Sì, beh, eh, come ho detto, grazie alla tecnologia stiamo cercando di sistemizzare quelli che sono i processi di lavoro, quindi i workflow, come vengono chiamati in inglese, dei nostri agenti per poter indirizzarli su degli standard elevati di servizio e quindi poter regalare al nostro cliente finale, acquirente o venditore, un'esperienza, io dico, stile Amazon dove ovviamente si velocizzano i tempi di, di, di, di risposta a quella che è la, la domanda e l'offerta e, e, e si possa anche avere maggiore comodità diciamo, nell'utilizzare i servizi di un'agenzia immobiliare. Questa è la nostra risposta a quelle che possono essere le prop-tech o le sfide della tecnologia. Sfide della tecnologia. Grazie mille Dario, alla prossima. Grazie. Ciao.